sta uscendo Vanessa fai la brava dai ah, amore dai ah, andiamo dai. Ma, ma la macchina non c'è è, no. è lì è lì <ride> è lì no, è lì no no è lì andiamo dai il primo ballo così il secondo ballo così e il terzo ballo dai oh. ah però stai attenta eh andiamo si sì. anche te <ride> beh cosa credi che Farlo non sono lì. capace Fanno fino lì quando avevo la tua età saltavo tutti i gradini della scala, no, del cortile. E come hai fatto? No, quando avevo la tua età no, non è vero. Quando avevo l'età di Vanessa. Guardatevi, guarda che. Esprimi un desiderio mentre butti il sasso dentro. Eh, no. Sì, no non avete sentito. Oh oh, ho sentito! <ride> Dai, sali. Mattine di questo c'è. Un pacchetto che non mi vedo bene, c'è che si vede la bocca e il naso c'è. Ma tu sei tutta matta, check! E tu sei tutta matta, check! Se lavori sempre, check! Io entro in macchina, check! E ti lascio qui fuori, check! E guido io la macchina, check! Te quanta volta, check! Poi vai, check! E meno ma male, male me che lavoro, check! Eh a lavorare, andiamo a lavorare, andiamo Diamoci, check! Guarda, che vi il check! Devi legarti! E un attimo, non usa, okay. sei capace, ti leghi da sola? Guarda che è lì il gancio, sì. No, non, non devi strapparla via la cintura, ti devi solo legare. Posso andare avanti, sei sicura? No. Ti leggo io? Sì. Guardate Anastasia che si sta impegnando tantissimo tra un uvetto kinder. Non la vediamo più. Hai fatto, brava! Hai visto che ce l'hai fatta? Bravissima! Adesso Guardate, vogliamo dalla vane. Sono cappuccetto rosso, mamma. No, sei cappuccetto blu. Mamma, è proprio il finestrino così ti faccio vedere che ce lo c'è ragazzi che sole che c'è ma anche le macchine bellissimo check ciao ragazzi siamo andati a prendere Vanessa check guardate fuori dal finestino. e guardate quanto adesso ve la faccio vedere un attimo che parlo un po' io ehm, adesso siamo andati a prendere Vanessa poi dopo li teniamo a casa check Portiamo Vanessa piscina piscina check ehm, ehm. ho fatto un cadere un po' il telefono check Ciao ciao ciao papai Ma che guida ciao. ciao Ciao Ciao Sono uscita da scuola e ho fatto il grembiule e adesso incominciamo la mia No? La mia <ride> No Ciao La mia routine del venerdì No, la mia l'ho chiamata con le maestre <ride> e vabbè adesso incominciamo e adesso vado a catechismo e preparo tutto ci vediamo ciao. a casa, ciao. ciao amore ti ho comprato una merenda buonissima la tua Quale? preferita, indovina qual è? Eh, quella con lo squishy no, eh, più buona eh non so l'ho presa in panetteria no l'ho presa in un bar non in eh, panetteria questa so la alla nutella ok, non è proprio nutella però è cioccolato va bene? il Ciao raga, bene. No, io non ce la Ok, la mangio io. Ciao. Sangorenna. Uè, ma chi sei? Sangorenni. Parla i Aia! Bim. Ma che te lo do io? Do. <ride> allora, stop Bim. Ma mi fai male? Vane, ascoltami un attimo Vane, altrimenti non fai in tempo Preferisci andare prima a metterti il costume? Sì Ok, quando hai il costume mi chiami? Ok, mm. Ma che bella signorina, amore, sei contenta? Fammi sì. vedere che bello questo costume Sei bellissima ed era anche tanto che non andavamo più in piscina Sei felice? Sì Eh? Dai, però prima della piscina cosa abbiamo? Catechismo. E mancano pochissimi minuti. Devi fare ancora merenda. Dai, vestiti che andiamo a catechismo. Ciao. Ciao. Ciao. Faccio esatto di prima. 3, 2, 1, via. Io lo faccio da qui. Guarda la con la cartelletta. Aspetta qui. 3, 2, 1. No, ma sei matta. Guarda che ti fai male. Wow. Allora Vanessa abbiamo optato per mangiare strada facendo, vero? Per fare merenda? Sì. Eh? Perché altrimenti avremmo sì. fatto tardi. E visto che il catechismo è covarte. attaccato a casa nostra, la chiesa, noi andiamo, andiamo a piedi, d'accordo? Sì, Guardatelo uh, dove andiamo. Quindi, ah, a Catechismo sì. mm, senza macchina invece il vicino con la macchina. Io certo. le tue un ghierno. Ah, no. L'ha fatta la nonna? E lasciate io colori. Questa sì, macchina è veloce... andata dalla nonna mentre io mi facevo torturare. Le macchine vanno velocissime. Eh, sì, sì bisogna veloce. fare molta attenzione. Guardate Dai, so. andiamo? Vediamo? Bella, anche Guardate le due. Sono stati sì. da qui e da lì. Oh, oh, oh. Sei in vena di salti oggi. Aiuto. Guardate a me quanto sono brava. <ride> anche il suono, l'effetto sonoro. Andiamo, andiamo. Piano, attenta che passano le macchine. Ok. Il nostro percorso, cosa c'è? No, c'è un pacchetto. Cosa c'è? Perché sei arrabbiata? Lo Se sapete una cosa? La Ma mamma è vicino a una casa. Vi dico io quale casa? Una casa che è del nostro amico che si chiama Critta. Sì. Cristian. Cristian? E questa è una bellissima finestrina. Guardate. È vero. E sembra anche questa una finestra. invece che, non lo è. Che è chiusa a chiave è Il contatore della luce. No, sì. O del gas, vero, no, forse vabbè? del gas. Ok, bimbe, dobbiamo andare, dai! Andiamo! E il pacchettino come più Dai, su! Mamma! Siamo quasi arrivati Dopo quella macchina grigia c'è la chiesa Dai Allora Vanessa Ci Siamo arrivati Si vede in lontananza la maestra Laura di Catechismo E la nostra vicina di casa Rebecca Ci siete solo voi due oggi? Che strano Allora Vanessa come al solito, mezz'oretta ed esci, ok? Andiamo in piscina, va bene? Ciao. Abbiamo lasciato Vane, amore. Okay. Adesso andiamo a casa e tra 25 minuti la facciamo uscire da catechismo per portarla dove? In piscina. In piscina. In piscina. Andiamo a casa a preparare il suo zainetto per la piscina lo mettiamo in macchina, ok? Sì, ciao. Ciao. Anche qui sotto. sono dopo non ci saranno più sassi sassi piccoli ma... ma tu che sport vorresti fare invece? ti piacerebbe fare uno sport? quale? pattinaggio con Asia vorresti fare pattinaggio e karate? con Raffaele cosa preferiresti fare? karate con Raffaele o pattinaggio con Asia? pattinaggio con Asia ok magari oh. l'anno prossimo allora lo farai ok? sì i piccolini io vorrei fare il salto qui e lì. Dai, proviamo, sì. dai. Vediamo il salto più lungo. Ma che salto è? Hai camminato? Dai, uno, due. Mamma mia. Ti mando alle Olimpiadi se salti così. Wow. Andiamo amore, che tra poco dobbiamo andare a prendere Vanessa. Cioè, Così, così, così. così, così. <ride> Con i piedi storti. Sei sciocca. Ragazzi, stiamo aspettando che esce Vanessa. Sono passati ben 25 minuti da quando lei è andata a catechismo. Sì, diciamo che il nostro venerdì è molto indaffarato sì, perché arrivando. abbiamo pochissimi minuti di tempo per fare catechismo perché sì, poi arrivando. dobbiamo andare subito a nuoto. Sì, sì, sì, sta arrivando. arrivando ragazzi sono tornata cioè sono uscita dal catechismo e adesso finalmente andiamo a nuoto, vero mamma? sì amore sì sì sei contenta? sì tanto non so. ciao, dai ciao, ciao, speriamo ciao. di arrivare in orario dai cercherò di fare il possibile per arrivare in orario così è uh, con Giorgia fatto. Okay, ciao. Ciao. ciao siamo arrivati tutto bene? sì Bene ci vediamo dopo, buona lezione. Vai Amici abbiamo buttato le semplici a ferma mamma e adesso vediamo che arriva florire. 3, 2, 1, via Ma sei troppo veloce! Uffa! Non volevo ricacciamo! <ride> much, much, much later ma ciao, com'è andata la lezione? Tutto bene? <ride> Tutto bene, amo? Com'è andata? Bene? Eh? Mamma, sai che ha detto Giorgia? Eh? Che ho detto? detto? Che tu avevi detto prima che praticamente con Giulia e Giorgia, quando io non c'ero, erano andati a ballare. Sì, c'è una sala dove si va a ballare. Qua? Ah, sì, sì dopo fanno passare. i corsi, probabilmente. Dato, però un giorno ti ha fatto entrare allora, tutto bene, brave, che siete già vestite. Cosa allora, siamo tornati, eh, Vane, dalla piscina. E adesso andiamo fuori a mangiare dove c'è anche un, una sala per bambini giochi. per giocare. Dai, andiamo. Che ho una fame oggi. Tu hai fame? Quanto fa? 10 più 10? 20. Ah, oh, ok, panino. <ride> Di cinesi. No, che cinesi? <ride> basta. Andiamo <ride> a mangiare <ride> una pizza. Io pizza. voglio una pizza. Ma una munga con le patatine, ciao, cioè. Ciao. Eh? Ti piace? Che bello. Ops. che ha tanto fame è già stata una giornata molto impegnativa per te, vero? scuola, catechismo e piscina Mangia Tata, buon appetito no, no, no. Sì. buon appetito amore grazie fammi vedere che bella pizza con le olive, sì. buona no, no. e la mia me piccante no, no, no. non riesci a prenderle no, no. che c'è amore? Sì. Adesso andiamo, Vane Vanessa. Ti ho lasciato su quel pulmino. E ti ritrovo su quel pulmino. Finalmente a casa bambine. Questo venerdì sta per terminare. Come va? <ride> Ciao ragazzi. Il video è finito. Finalmente sono a casa dopo tutto questo tempo. Mi sono divertita un sacco. E adesso leggerò dei fan che mi hanno scritto di salutarli. Alessia, Maria Rita Marta Dienni, Emanuela, Siria, Francesca, Sashin, Daniela, Ginevra B, Agatha L, Giada, Letizia, MS, Anna Maria Z, Coletta, Romina, Aisha, Giulia Di Firenze, Roberta e Denisa. Quindi ragazzi iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ma aspettate, aspettate, se volete che vi salutiamo. Scrivetelo nei commenti e la prossima volta saluterò tutti gli altri che mi hanno scritto Quindi se volete che noi vi salutiamo non scrivete, mi salutate per favore Ma scrivete il vostro nome, non so, mi salutate e il vostro nome Quindi un, un grande bacio e se non avete capito iscrivetevi al canale Attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video Ciao Olivia, Olivia. Dove vai? ciao Ali, ciao amore mm. no non mi mangio cosa mangi? buonanotte da Olivia cucciola